Trio unico. Microflora utile in abbinamenti ottimali. Bifidophilus Flora Force. Pro B11. Bacillus Coagulans. Bifidophilus Flora Force è un integratore alimentare. Composto da lattobacilli e bifidobatteri. Il prodotto contiene anche fruttoligosaccaridi. Bifidobatteri e lattobacilli sono considerati tra i batteri più importanti nell'apparato digerente umano. Composto. Lattobacilli. Bifidobatteri. Frutto polvere di carote, olio di cartamo. Si prega di notare che non c'è latte nella composizione. Il prodotto non richiede una dieta a base di latte per mostrare le sue proprietà benefiche. Pro B11, 90 capsule. Il prodotto integra la dieta con 11 ceppi di batteri probiotici. Arricchiscono la flora batterica intestinale. Perché le persone moderne hanno bisogno di una microflora benefica sotto forma di integratori alimentari? È possibile vivere serenamente senza di loro? Non puoi spendere soldi per loro? Vivi e non spendere certo che puoi. Tuttavia, è necessario tenere conto di punti importanti a cui non sempre prestiamo attenzione. L'uso di antibiotici nella zootecnia, produzione alimentare, supera significativamente l'uso di antibiotici in medicina. È un fatto. Professionisti medici di tutto il pianeta si riuniscono ai simposi e approvano risoluzioni per ridurre l'uso di antibiotici. Questa è la mossa giusta. La sensibilità dei batteri agli antibiotici cambia. Il microcosmo si sta adattando. Più antibiotici vengono utilizzati, maggiore è il rischio di sviluppare batteri resistenti. I medici cercano di non prescrivere antibiotici in modo eccessivo. Gloria alla nostra medicina. Questo è un elogio sincero. Ma nella medicina veterinaria e nella produzione alimentare le cose non vanno così bene. Casi confermati di allergia agli antibiotici in bambini che non hanno mai ricevuto antibiotici in vita loro fanno pensare agli esperti. Questa condizione è congenita o acquisita. I test su latte, carne, pesce, verdure e persino miele mostrano che gli antibiotici vengono usati per trattare le fonti di cibo. Anche per la conservazione degli alimenti. Fa bene o male per una mucca mastite essere trattata con un antibiotico. Lasciali curare se la mucca sarà più facile da vivere. Il latte ottenuto da una tale mucca non dovrebbe essere consumato dall'uomo. Non dovrebbe, ma lo fa. In tutto il mondo, in diversi paesi, esistono standard diversi per il contenuto di antibiotici e antimicrobici. Le api si ammalano e la loro salute dipende anche dall'ambiente. Anche le api muoiono, hanno incontrato pesticidi o altre sostanze chimiche. Da un lato, gli scienziati spiegano le tracce di nitrofurani nel miele con il fatto che le api sono state trattate anche le api si ammalano. D'altro canto, e la mucca, il pollo e l'ape sono così influenzati dall'ambiente. Cosa si può dire dell'uomo ragionevole? Homo sapiens ha già creato agricoltura biologica e zootecnia. C'è anche il miele biologico. Non usare prodotti chimici è di per sé un passo molto progressivo. Tuttavia, la microflora utile muore non solo dall'incontro con gli antibiotici. Questi incontri si svolgono quasi costantemente, anche per chi non assume farmaci. La microflora utile non tollera il cibo moderno con sostanze chimiche, carboidrati in eccesso. Anche l'acqua può causare disturbi nell'equilibrio della microflora. È noto anche il ruolo delle onde elettromagnetiche in cui tutti viviamo. Questo non è utile massicciamente. Una risposta semplice, conveniente e molto saggia alle sfide del nostro tempo, la prevenzione utilizzando Super Pro da NSP di alta qualità. La microflora utile è rappresentata da Pro B11, Bacillus Coagulans e Bifidophilus Flora Force. Tre magnifici prodotti con una microflora utile sono perfettamente combinati. Possono essere utilizzati sia contemporaneamente, una capsula al giorno di ciascun prodotto, che a turno. Un potente supporto sanitario con NSP Superfoods è una scelta saggia. Pro B11 è la perfetta combinazione di batteri benefici. Aiutano a mantenere la salute dell'apparato digerente e di tutto il corpo nel suo insieme. La compatibilità e la sinergia dei componenti è una sfida seria. È stato risolto con successo dal team di scienziati NSP. ProB11 è un altro eccellente super prodotto che la NSP Company ti offre per la guarigione e la prevenzione. Composto. Miscela di colture di batteri vivi, inulina, frutto fruttoligosaccaridi. Si prega di notare che non ci sono latticini nella composizione. Il prodotto non richiede una dieta a base di latte per mostrare le sue proprietà benefiche. Bacillus COAGULANS 90 capsule Quali sono le funzioni della microflora benefica? Molti di loro Aiuta nel corretto assorbimento dei nutrienti Sintesi di sostanze che attivano il sistema immunitario Sintesi di sostanze che aiutano nell'oncoprotezione e prevenzione del cancro Contrasto alla microflora patogena e alle tossine Riduzione del carico tossico Riduzione dei processi putrefattivi nel colon. Di conseguenza, le condizioni dell'intero organismo, compreso il fegato, migliorano. Ridurre il rischio di allergie. Normalizzazione del metabolismo. Prevenzione dell'obesità. Il risultato di un buon assorbimento dei nutrienti e di una diminuzione del carico tossico è un miglioramento della qualità della vita. Anche prima della nascita, una persona entra in contatto con il micromondo. Qual è la qualità di questa microflora? Aiuta la nostra salute o è dannoso? Il microcosmo è pieno di una miriade di microorganismi. Molti di loro sono patogeni, molti sono estremamente pericolosi per l'uomo. Ma c'è anche una microflora amichevole. Dissuade i microbi patogeni e avvantaggia la salute umana. La microflora utile si diffonde su tutta la superficie della pelle e delle mucose. Questo è il primo livello di protezione dal mondo che ci circonda. Questa barriera protettiva sotto forma di microflora benefica è sempre necessaria. Cosa può succedere alla microflora benefica? Non resiste al contatto con antibiotici, prodotti chimici, conservanti. Ha bisogno di essere costantemente nutrito per mantenere attivamente la salute. La microflora amichevole nel corpo umano aiuta a resistere alle infezioni, mantiene le difese dell'organismo al giusto livello, migliora la qualità della vita. Sì, qualità della vita. Brontolio nell'addome. Diarrea o stitichezza, sensazione di pesantezza, gonfiore sono manifestazioni di disturbi digestivi. Tuttavia, il ruolo della microflora benefica è molto più della semplice leggerezza nello stomaco. L'azienda NSP produce e ti offre diversi prodotti contenenti microflora benefica. Questo prodotto integra la dieta con Bacillus Coagulans. Arricchisce la benefica microflora intestinale. Cosa scrivono gli scienziati su questi batteri? Fatti piuttosto interessanti. Inaugurato molto tempo fa, nel 1915. I ricercatori hanno prestato e continuano a prestare molta attenzione a questi batteri. Un breve riassunto di tutto ciò che è stato accumulato dagli scienziati occuperà molto spazio e tempo. Cercheremo di enunciare solo i più importanti, molto, molto brevemente. Così, questi batteri aiutano a digerire il cibo nell'intestino tenue. È stato dimostrato che quando le proteine vegetali vengono digerite in presenza di bacillus coagulans, si formano peptidi più corti e aminoacidi liberi. Questi peptidi e amminoacidi diventano più corti rispetto alla digestione proteica senza la presenza di bacillus coagulans. Cosa significa questo? Migliore assorbimento delle proteine nell'intestino tenue. Ridurre la quantità di proteine che entra nell'intestino crasso. Le proteine nel colon provocano processi putrefattivi, intossicazione e disagio. Doppio vantaggio. Maggiore beneficio dal cibo consumato. Migliore assorbimento. Conservazione di una sana ecologia nel colon. Un effetto positivo sul profilo lipidico del sangue è stato dimostrato anche nei ratti con livelli di colesterolo alto simulati. Con una dieta che portava a livelli elevati di grassi, cattivi, e colesterolo, il gruppo di ratti nutriti con Bacillus coagulans aveva livelli di colesterolo, grasso ed enzimi epatici più vicini alla norma, rispetto a un gruppo di ratti con la stessa dieta ma senza Bacillus coagulans. I ratti trattati con Bacillus coagulans hanno guadagnato molto meno peso corporeo. La letteratura disponibile per l'analisi presenta dati sull'attività antimicrobica, antiossidante e immunomodulante del Bacillus coagulans. Anche l'effetto diretto del bacillus coagulans sull'intestino può essere descritto come estremamente positivo, riducendo le manifestazioni di diarrea causate da microorganismi patogeni, ripristinando la mucosa intestinale. Un aumento dell'altezza dei villi e della profondità della cripta nell'intestino tenue. Effetto favorevole sulla digestione in generale. Mantenere l'integrità intestinale e ridurre lo stress ossidativo. Bacillus coagulans producono acidi grassi a catena corta e peptidi come coagulina, lattosporina, sostanza simile alla batteriocina. Queste sostanze dimostrano una significativa attività antibatterica contro i patogeni che colonizzano la mucosa dell'apparato digerente umano. I meccanismi attraverso i quali Bacillus coagulans possono migliorare la salute umana sono ben noti. Includono una lieve attivazione del sistema immunitario. Sintesi di proteine antimicrobiche subtilina e coagulina. Sintesi di antibiotici. Surfattina e bacilizina. Sintesi di enzimi. Modulazione della composizione del microbiota intestinale. Il meccanismo per mantenere l'omeostasi intestinale coinvolge due meccanismi. Promuovere la crescita di altri microbi benefici. Soppressione della crescita della microflora patogena e dei processi infiammatori nella mucosa intestinale. Il meccanismo di azione antinfiammatoria del bacillus coagulans è stato sufficientemente studiato per comprendere il valore del bacillus coagulans nella protezione della salute. Questa è la competizione per i nutrienti, lo spostamento dei microbi patogeni. Secrezione di sostanze antimicrobiche. La diminuzione del pH intestinale avviene attraverso diversi meccanismi. Blocco dei siti recettoriali delle tossine. Soppressione della produzione di tossine. La resistenza del bacillus coagulans alla bile è importante. Ciò significa il massimo beneficio per la persona che utilizza questo prodotto. Possiamo tranquillamente dire, in tutti i casi, quando è importante assorbire bene i nutrienti e allo stesso tempo non aumentare di peso corporeo, mantenere il metabolismo e sentirsi leggeri nello stomaco, la microflora benefica sarà un buon aiuto. È importante sottolineare che bacillus coagulans prospera nel microbiota misto complesso. In sostanza, ciò significa che Bacillus Coagulans crea comunità amichevoli simbiotiche. Bifidophilus Flora Force Pro B11 Probiotic 11 sono perfetti per Bacillus Coagulans NSP. La rilevanza dell'assunzione profilattica di questo gruppo di prodotti NSP è ovvia. Stress, qualità del cibo, acqua, e persino aria, carico tossico generale, interruzioni della dieta e mancanza di esercizio. Questa è la realtà in cui vivono le persone moderne. Intestino, immunità, sistema nervoso, pelle. In generale, tutto ciò che compone il corpo umano reagisce come può. Digestione disturbata, spasmi, dolore, gonfiore, disagio, allergia, diminuzione del livello generale di salute, problemi con la pelle, umore e vitalità. È una rarità? Sfortunatamente no, possiamo prevenire molti problemi. Per fare questo è sufficiente ascoltare il proprio corpo e dargli ciò di cui ha bisogno per una corretta alimentazione, recupero e protezione. Aiuta ad assimilare preziosi nutrienti, ripristinare e mantenere la salute. Questo è un obiettivo degno per l'assunzione di Bacillus Coagulans. Microflora utile nei prodotti NSP Company per la tua salute e longevità. Composto Bacillus Coagulans Batteri Inulina Attiro la tua attenzione sul fatto che non ci sono latticini nella composizione. Il prodotto non richiede una dieta a base di latte per mostrare le sue proprietà benefiche. Come combinare questi tre super prodotti NSP? E qual è il migliore? Esistono più prodotti con microflora benefica. Puoi raccogliere in una capsula ciò che funzionerà bene insieme. I componenti che vediamo nella composizione dei prodotti sono idealmente combinati. E chi è il vincitore? Il vincitore e il campione è colui che utilizza questi prodotti. Salute e longevità a te e ai tuoi cari. La società NSP fa ogni sforzo per questo.